Ciao amici benvenuti in cucina con Mauro oggi vedremo come preparare le bistecche impannate al forno vediamo insieme gli ingredienti 4 bistecche di tacchino della farina del pane grattugiato delle uova e del sale andiamo alla preparazione allora vediamo la preparazione iniziamo a prendere le bistecche passiamo nella farina dire bene bene. Le passiamo nell'uovo. Poi le passiamo nel pangrattato. così almeno adririsce bene la nostra prima bistecca è pronta e facciamo un'altra bistecca farina passiamo nell'uovo passiamo nel pancettaccio ecco che la battiamo bene dentro il pane e posto facciamo facciamo l'ultima e poi andiamo a infornare Ci un po' d'olio mettiamo poco poco sulla piattaforma e andiamo a mettere le nostre bistecche Vediamo se ci stanno. Ci stanno, ci stanno. Aspetta, ne facciamo tre, la quattro facciamo dopo. Andiamo a infornare a 200 gradi per circa 20 minuti. Ecco che le nostre bistecche sono pronte, le lasciamo raffreddare un attimino e poi dopo andiamo a provare l'assaggio. Una cosa che, che non ho messo prima e non ho detto, ho messo un pochettino di semola di, di macinata. Eccolo qua, queste bistecche mettere sul piatto siamo dopo adesso andiamo a fare la prova del taglio a tagliarle bella croccante vediamo un po' bella cotta vediamo la dopo assaggio ecco la nostra bistecca adesso un po' si è affreddata andiamo al provare del saggio ah una cosa ti vuole lo può salare io certo mangio sempre quelli senza, senza sale piace di più mm, molto buono vatela